Il primo piatto è fagiolini con aceto e olio, salmone che deve essere norvegese, poi vi spiego il perché, e scramble di uova. La prima cosa è che quando si apre l'uovo non ci deve essere sangue. Per quanto riguarda invece il discorso del salmone, un piatto fresco, estivo, molto molto molto buono. Il salmone deve essere norvegese, perché? Perché se fosse americano noi non possiamo sapere quando è stato pescato. E visto che il salmone ha il problema della mutazione, perde sia perde le squame e cambia il muso, ma soprattutto perde le squame, non è più secondo le norme culinarie della scrittura. Il fagiolino va bene. L'olio è di oliva, l'aceto deve essere un aceto di vino e voi dovete essere assolutamente certi che non si lavori di Shabbat. La motivazione non è soltanto l'achica e farisaica, ma perché se si lavora di Shabbat, e questa è una prova che potete fare, prende un'acidità che lo rende assolutamente non mangiabile. Piatto molto fresco. Poi ci sono, eh, ci può mangiare del pane, chiaramente, che deve essere farina, lievito, acqua e un pizzico di sale. Piatto fresco, buona mettina.